Bene, direi che possiamo eh, riavviare i lavori eh, riprendendo da quello che abbiamo lasciato indietro l'unica cosa lasciata indietro stamattina, eh, che però per noi è un momento importante, eh, è il momento delle premiazioni, non ho mai fatto nulla del genere per cui spero di uscirne vivo eh, e di dare la giusta solennità al momento. Eh, è un momento Abbiamo due premiazioni, eh, la prima è quella riservata al premio italiano per il miglior intervento di riqualificazione fluviale, prima edizione. Eh, quarto convegno, prima edizione, ci abbiamo pensato 12 anni prima di istituirlo perché eh, l'idea del premio è quella di portare in giro per l'Italia, per l'Europa dei progetti di eccellenza, dei progetti bandiera si dice e, e credo che il momento mh, giusto sia questo, eh, ci sono tanti ottimi progetti che però forse non sono ancora pronti, non hanno la storia, il monitoraggio, il coinvolgimento, tutti gli aspetti che noi riteniamo eh, fondamentali per avere un progetto di, da spendere da far voglia, da, da, da stimolo per, per essere imitato. Quindi l'idea del premio è annunciata a Reggio e concretizzata. No, momento, scusate il va e vieni del microfono, eh, non è colpa mia, eh, è proprio questa: di, di riuscire a, a mettere insieme alcune esperienze molto eh, buone da, da spendere. Eh, ringrazio il comitato dei valutatori. Eh, che ha, che ha valutato eh, i progetti e ha, ha dato delle valutazioni eh, non solo del CIRF ovviamente ma anche con dei valutatori esterni ha svolto un ottimo lavoro. Eh, do il microfono per due parole introduttive a, a Laura prima e poi a Giancarlo, CIRF ma qui parla con uno dei due soggetti che ha patrocinato assieme al Ministero dell'Ambiente Uh, il premio, cioè uh, l'ECR, uh, l'European Center for River Restoration. Bruno, e, grazie Bruno, e io semplicemente per essere il più rapida possibile mi limito a ringraziare chi ha permesso... Mm, prima di tutto eh, grazie ai, eh, al comitato di valutazione come ha aggiunto Bruno perché insomma è, è stato un bel po' di lavoro che è, a, si è, di cui si è so, sobbarcato e, e devo dire che i risultati sono stati eh, particolarmente eh, interessanti. C'è stato anche un rispetto dei tempi incredibile nel, nella risposta da parte loro quindi grazie a tutti loro. E la seconda cosa che volevo dire è un ringraziamento alla LUSC Italia che ci ha permesso e ci ha finanziato questo premio e magari Bruno vuoi dire anche in cosa consiste il premio? Sì, a parte ovviamente le targhe altri riconoscimenti proprio eh, nell'ottica di quello che avevo detto prima, cioè di avere dei progetti da portare in giro e da pubblicizzare come esempi virtuosi il premio è un premio in denaro ehm, per i vincitori che però deve essere utilizzato per produrre eh, prodotti divulgativi la nostra speranza è una clip video che in pochi minuti riesca a dare un'idea eh, molto comunicativa e molto immediata di una buona esperienza italiana di progetti di riqualificazione quindi c'è un premio in denaro eh, per i vincitori eh, funzionale a realizzare questo prodotto divulgativo e quindi grazie appunto all'Uscitalia che ha creduto nel cambiamento che questi progetti e questa la divulgazione di questi progetti può portare soprattutto in Italia e poi comunque anche eh, in Europa. Sicuramente dobbiamo ringraziare i partecipanti che eh, hanno investito il loro tempo. La, la investire il loro tempo e zitta, no, no, no. così faccio prima va bene comunque a tutti coloro che hanno creduto in questo nostro primo premio e quindi hanno investito il loro tempo per produrre il materiale che ci hanno fornito passo la parola quindi a Giancarlo come responsabile del Sierra. andiamo a fare una cosa solenne possiamo fare allora ovviamente mi unisco a tutte le considerazioni che sono state fatte e ai ringraziamenti aggiungo solo una riflessione un progetto di riqualificazione fluviale è di successo nel momento in cui tra le varie cose riesce a contaminare, non in senso inquinologico, ma in senso culturale, altri fiumi, altri territori, altre comunità a, a fare altrettanto. Quindi l'idea di, di premiare eh, per noi è in questo senso che viene interpretata la presenza del CIRF europeo, perché RR diciamo, è l'omologo del CIRF a livello europeo, eh, interviene in questo senso, ci sarà la massima eh, disponibilità e collaborazione dai vari CIRF europei a dare visibilità ai progetti che sono risultati finalisti e vincitori eh, del premio, auspicando che queste buone pratiche arrivino anche all'attenzione dei policy maker proprio in questo momento in cui si sta rivedendo la direttiva e quindi serve fornire evidenza di buone pratiche e di mode. Eh, Possibilità di gestione dei corsi d'acqua. Bene, procediamo. Eh, primo progetto finalista, finalista eh, piano di gestione del basso corso del torrente Aurino realizzato dall'Agenzia per la protezione civile della provincia autonoma di Bolzano. Chiamo a ritirare il premio eh, Peter Ecker della provincia dell'Agenzia della protezione civile. Eh, il progetto verrà presentato eh, nei dettagli domani nella sessione 5 eh, per chi sarà presente ovviamente c'è anche il libro il libro è un libro che verrà presentato domani dell'Associazione dell Nazionale eh, fotografi naturalisti italiani fiumi d'Italia molto bello un libro fotografico ma lo vedremo domani grazie ancora a Peter eh, mi sono dimenticato ovviamente di leggere la motivazione eh, lo faccio adesso eh, un programma di interventi articolato e di lungo periodo per la riqualificazione morfologica di un sistema fluviale significativamente artificializzato mirato a favorire la riattivazione delle dinamiche fluviali e la riconnessione con le aree ripariali Rispetto ad altri esempi, il processo decisionale ed il coinvolgimento dei portatori di interesse risulta particolarmente sviluppato e ciò si riflette nell'attenzione rivolta al recupero degli usi educativi, ricreativi e fru fruitivi dell'area fluviale. Questa è eh, la motivazione espressa dalla giuria eh, per, eh, per essere tra i progetti finalisti. Eh, secondo progetto eh, finalista eh, interventi di riequilibrio ecomorfologico e miglioramento ambientale nei parchi regionali fluviali dei fiumi Taro e Trebbia. Chiamo a ritirare, eh, scusate, eh, un progetto promosso e realizzato dall'ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Occidentale, o come abbiamo appreso pre stamattina, anche parchi del Ducato. Chiamo Michele Zanelli, eh, sei in sala, a ritirare il riconoscimento. No, no, il primo, la mi Michele, mi son, eh, eh, se vuoi ascoltare con noi le motivazioni, un progetto che affronta il difficile tema della riqualificazione morfologica finalizzata al recupero della biodiversità ed in particolare di habitat e specie inserite in direttiva habitat e direttiva uccelli, con effetti po potenzialmente significativi per la loro conservazione. Persegue l'obiettivo di favorire la riattivazione di forme fluviali in sistemi ad elevata energia e con forte capacità di autoriattivazione delle naturali dinamiche morfologiche, e avvia un processo virtuoso di acquisizione di aree da restituire al fiume e dalla laminazione delle acque. Più che avvia mi pare di aver capito è già avviato da tempo, però continua in questa logica, in quest'ottica e quindi un percorso che forse potremmo vedere sviluppato prossimamente. Grazie ancora. Grazie. Eh, prima di arrivare ai progetti vincitori abbiamo un altro progetto finalista eh, riqualificazione, fluviale un un altro no, no. Eh, riqualificazione fluviale e sicurezza idraulica nella città di Forlì attraversata da tre corsi d'acqua Regione Emilia-Romagna, Agenzia Sicurezza del Territorio, Protezione Civile, Servizio Area Romagna. Chi ha sul palco? Fausto Pardolesi e Davide Sormani. Prima il premio. <ride> Allora, vi vedo attrezzati di libri. Sì. Facciamo uno scambio non alla pari, ma quasi. Voi avete un libro, noi ne abbiamo uno anche noi. Abbiamo fatto questa raccolta di interventi di riqualificazione fluviale in Romagna, curati dal nostro servizio, abbiamo raccolto contributi dei tecnici. Eh, del servizio ma anche di altri tecnici di altre realtà di altre eh, università che ha eh, collaborato in vario modo ai monitoraggi degli ambienti che abbiamo ricreato eh, fuori e eh, in distribuzione ho visto che già diversi l'hanno preso io lo offro ai nostri tre eh, ospiti eh, della giornata e, e buona lettura grazie per il premio Adesso lo leggiamo. Allora, eh, la motivazione. Un progetto. Dopo dovete dire che siete d'accordo. Un progetto innovativo e di scala ampia. Tra i primi in Italia a proporre l'approccio tipico di interventi integrati per la mitigazione del rischio idraulico e di miglioramento dello stato ecologico dei corpi idrici cercando un compromesso tra i diversi interessi e sovvertendo la logica, tra parentesi un po' ingegneristica, posso con te permettermi, eh, della massimizzazione dei soli obiettivi idraulici. Costituisce un esempio applicativo importante a livello nazionale per le tipologie di corsi d'acqua naturali di pianura e collina con ridotta dinamica morfologica inseriti in contesti antropizzati vi sentite, vi riflettete in questo giudizio sì. perfettamente Non ho capito. dopo te lo spiego eh, sì, al, di là, al di là poi di, di premiare chiaramente dietro ogni progetto ci sono programmazioni, uffici, dipartimenti, soldi, e eh, merito di tutti eh, è bello anche il rapporto con le persone, eh, credo che dietro ogni progetto, io, io li conosco tutti quelli che stiamo premiando e hanno molta passione eh, per il loro lavoro e ci hanno messo molto del loro in tutti questi progetti, quindi è vero, è vero che rappresentano l'ente che stanno facendo il loro lavoro ma lo fanno con passione, Sono molto, eh, le sentono secondo me molto loro anche questi interventi. Eh, allora, eh, vuoi dire tu è il momento per cambiare un po' voce? No, no, non sono agitato, era solo per cambiare voce. Allora, abbiamo arriviamo al momento dei vinci, del vincitore o dei vincitori. Eh, non chiedetemi cambiare accento come già dicevo ieri eh, ci ho provato stando dieci anni a Bologna ma questo è il risultato eh, allora abbiamo due progetti che vincono in ex equo la prima edizione del premio miglior progetto di riqualificazione fluviale in Italia eh, questo è il verdetto della giuria progetti molto diversi ma che sono piaciuti da tutti i punti di vista, dall'ampiezza, dall dalla scala temporale, spaziale, dal eh, modo in cui sono articolati, ben collocati sul territorio, dal fatto di non aver trascurato il monitoraggio pre, post, come dicevamo ieri, quindi un percorso più che una progettazione, eh, e questo credo sia al di là poi della bontà dei singoli interventi tecnici l'aspetto che, che ha portato a, a evidenziare questi due progetti eh, rispetto a tutti gli altri eh, l'ordine è casuale, e eh, procedo Allora, eh, vince il premio italiano per il miglior progetto di qualificazione fluviale il consorzio di bonifica acque e risorgive con il progetto di qualificazione ambientale diffusa nel comprensorio di competenza del consorzio di bonifica Acque e risorgive. Chiamo a ritirare il premio Paolo Cornelio in rappresentanza del consorzio. Eh, poi Paolo rimani, eh, premiamo subito anche gli altri e poi leggiamo entrambe le motivazioni. Eh, il progetto l'abbiamo visto in parte nella ottima presentazione di Paolo di questa mattina. Eh, vince in ex equo con il Consorzio di Bonifica Acque e Risorgive il primo premio italiano per il miglior progetto di riqualificazione l'Agenzia per la protezione civile della provincia autonoma di Bolzano con il progetto riqualificazione del rio Mareta ritira il premio Peter Ecker per la provincia di Bolzano sì. eh. Allora, eh, siamo molto contenti in realtà di premiare due progetti. Eh, è, stato, è stato il, il giudizio emerso del, da chi ha valutato bene e con attenzione gli elaborati presentati. Ma eh, davvero per noi, visto lo scopo dell'iniziativa, è importante che due contesti estremamente diversi, cioè il, il contesto della pianura padano-venita, con eh, corsi d'acqua. Prevalenza artificiale gestite da un consorzio di bonifica è un, un ottimo, ottimo esempio per questo tipo di situazioni e in parallelo abbiamo un ottimo progetto invece in ambiente alpino o comunque eh, riciclabile per tutti i progetti con fiumi ad elevata pendenza. Quindi, cade davvero bene avere due esempi così buoni in due situazioni eh, così diverse dal punto di vista del contesto complessivo. Eh, le motivazioni, sempre seguendo l'ordine di prima, eh, il, il, il progetto del Consorzio Acque Risorgive è stato premiato con la seguente motivazione... Questo programma di interventi diffusi su scala temporale e spaziale ampia ha saputo coniugare l'obiettivo primario di riduzione del carico di inquinanti afferenti al sistema della laguna in Venezia con quello di ridurre il rischio idraulico in aree di bonifica, rilevante anche il contributo per gli aspetti concernenti la conservazione di habitat e specie in un contesto fortemente antropizzato. Interventi di rimozione di opere di artificializzazione, ampliamenti golenali, realizzazione di zone umide e di fasce tampone ben si coniugano con l'adozione di approcci più sostenibili per la manutenzione della vegetazione in un quadro organico e coerente. Anche grazie alla buona disponibilità di dati di monitoraggio il progetto assume un forte valore dimostrativo a scala nazionale per futuri interventi sul reticolo idrico minore e sui comprensori di bonifica. Eh, andate avanti ovviamente, eh, non sentiatevi appagati per il premio. <ride> eh, sì. Eh, sì, è una minaccia. Allora, il Rio Mareta... Eh, dimenticavo di dire può essere evocato seduta stante. Eh. Allora, Rio Mareta, questo ambizioso e complesso progetto è concepito nell'ambito di uno studio all'intero sottobacino, l'Alto Isarco, e presenta obiettivi chiari e diversificati, che mirano da un lato la riduzione del rischio idraulico, ma anche la contestuale riqualificazione morfologica ed ecologica del tratto fluviale di... <tosicurazione> Allucinante bisogna fare sta concia. facciamo c'è un microfono. Le soluzioni innovative proposte permettono una buona mediazione tra l'obiettivo di riqualificazione ecologica e di vincoli esistenti rispetto alla naturale divagazione dell'alveo. Il progetto presenta un programma di monitoraggio chiaro e articolato su vari aspetti, anche non consueti, ed una buona valorizzazione degli aspetti legati al valore ricreativo ed educativo, come abbiamo visto stamattina. Eh, la premiazione di questo um, premio finisce qui ma eh, sarà importante poi vedere tra qualche mese i prodotti divulgativi che riusciremo e riuscirete soprattutto a costruire eh, e, e quindi sarà probabile che alcuni di voi abbiate la possibilità di rivedere la presentazione di questi progetti in altre situazioni. Abbiamo ringraziato tutti Laura mani da ringraziare che hai fatto da coordinamento per tutta per l'organizzazione del premio, quindi grazie Bruno adesso l'auspicio è che ci mettiate nelle condizioni fra tre anni di poter organizzare la seconda edizione con nuovi progetti di riqualificazione in Italia col 20-20-20 ecco a me tocca l'onore di aver presieduto la, il comitato di valutazione per assegnare il, pre, il secondo, questa siamo la seconda edizione del premio Miglior Tesi di laurea magistrale e dottorato. E, mm, sono arrivate 11 candidature da tutta Italia, dei diversi ambiti tematici, che sono arrivate tesi di ingeg ingegneria ovviamente, architettura urbanistica, scienze sociali anche scienze naturali. E abbiamo. <ride> e, e tra queste 11 tese abbiamo anche noi individuato ex a equo due vincitori, e, che chiama adesso a salire in, uh, qui sul, sul palco. Il primo è Fabrizio Malaggi. Un applauso. che ha discusso una, una tesi, una laurea magistrale in scienze forestali e ambientali presso l'Università di Padova, dal titolo «Pagamenti per servizi ecosistemici teoria alla pratica, miglioramento della connettività ecologica nel parco regionale Olio Sud», il cui tra l'altro contenuto verrà anche poi esposto durante il convegno. E, e poi c'è anche una seconda vincitrice ex equo che non può essere qui oggi pomeriggio eh, per cui gli consegneremo il premio domani mattina, ma intanto comunque l'annunciamo, la dottoressa Valeria Paternieri che si è laureata a Pharma in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente con la tesi di laurea magistrale dal titolo Proposti di gestione multiobiettivo del reticolo dei canali di pianura per valorizzare i servizi ecosistemici, il caso del consorzio di bonifica del Navarolo. Entrambe le tesi di laurea, come vedete, hanno avuto a che fare con il tema dei servizi ecosistemici e del loro pagamento. Nel caso proprio della, della tesi di Malaggi, proprio il tema del pagamento è un caso concreto eh, utilizzo di utilizzo di questo strumento. E nel caso della tesi della dottoressa Paternieri, eh, hanno utilizzato il metodo dell'analisi dei, dei servizi ecosistemici per definire, il, la modalità ottimale di gestione della vegetazione all'interno dei canali del retico di Bonifia quindi due tesi che non a caso le due tesi vincitrici hanno un fortissimo risvolto applicativo costruite sul campo e, e anche questo poi è stato un elemento di, di, di rimente nel decidere, nell'individuarle nel come vincitrici. Grazie, Grazie. <ride> e ovviamente ci aspettiamo di rivederti Ovviamente ci aspettiamo di rivederti qui con noi alle prossime edizioni e anche nel proseguo della nostra attività come Cirque. Siamo sul palco e... Valeria Paternieri, che ieri non abbiamo potuto premiare. Ricordo premio Miglior Tesi. Uh... Se vuoi ricordare, Giuliano, anche il titolo della tesi. Sì. Ah, oh, uh, ecco. eh, eh, Valerio Paternieri, che si è laureato e ha discusso una tesi di laurea magistrale a Parma, alla Facoltà di Scienze e Tecnologie per l'Ambiente, con la tesi del titolo. Proposte di gestione multiobiettivo del reticolo dei canali di pianura per valorizzare i servizi ecosistemici, il caso del consorzio di bonifica del Navarolo. Ricordiamo, è stato un premio ex-eco con Fabrizio Malaggi su un caso simile di servizi ecosistemici. Allora, eh, allora, prima di cominciare con la prossima sessione, eh, Abbiamo la necessità, il bisogno e l'onore di ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato in questo percorso, nell'organizzazione di questa giornata. Prima fra tutti, insieme a Andrea, mi fai compagnia? Ok. Eh, primi, prima fra tutti la Regione Emilia-Romagna e il Consorzio di Bonifica eh, dell'Emilia Centrale. Chiamerei quindi... Eh, Alfredo Caggianelli che forse non può esserci Monica Guida anche lei è, ha avuto un altro impegno e purtroppo un altro impegno diciamo che ha un attimo di difficoltà ad essere presente Giuseppe Mannino, Elena Medda della Regione Emilia Romagna e Aronne Ruffini del Consorzio di Bonifica vi ringraziamo per la vostra collaborazione, per il vostro supporto, per l'organizzazione e ci pregiamo di darvi in, eh, in, in dono quello che è il libro Fiumi d'Italia, lo avrete visto, lo abbiamo dato anche ieri ai vincitori del premio. <ride> Avevi puntato Sono dei, è un bellissimo volume con le fotografie dei nostri più bei fiumi eh, d'Italia eh, redatto dall'associazione fotografi naturalisti italiani in tarda mattinata vedremo una presentazione fatta direttamente dal presidente Alessandro Magrini eh, vi ringraziamo ancora per tutto il vostro supporto per l'organizzazione e andiamo avanti su questa strada eh, bisogna ringraziare anche e soprattutto chi ha lavorato molto allargamente. Eh. Eh. Non, non voglio dire Marco Monaci, ma... No, Marco Monaci non riesce. <ride> Però... <ride> eh. grazie. Grazie. grazie, grazie. Non... Solo una foto, sì, dai. Bene, Grazie. <ride> Dobbiamo ringraziare chi ci ha permesso di fare questa cosa, avete visto fuori una segreteria ma è stato soltanto l'apice di un percorso lungo, molto lungo, durato un anno, quindi ci teniamo a ringraziare eh, Valentina Preti e Alessia Baiocchi del Consorzio. Voi vi siete messe d'accordo però? <ride> <ride> Anch'io sono verde. <ride> grazie. Non... grazie. E Gianna, eh, non abbiamo parole per ringraziarti per il tuo impegno, sei il fulcro del circo senza di te da tutti vi siete relazionati con Gianna in questo percorso e Andrea quando Gianna si supera di noi chiuderà, noi av av avvisiamo grazie Gianna ancora. in ultimo a me tocca ringraziarlo c'è poco da fare Mar no Marco non lo ringraziamo ringrazio il comitato organizzatore costituito da Giuliano Trentini e, e Bruno Boz Andrea Gontara Marco Monaci, ahimè. <ride> Ma senza regalo però, eh. Ma senza regalo. Bruno è timido e non si è fatto vedere. Eh Bruno, è Bruno è timido, non vuole ringraziamenti pubblici. Allora, grazie anche a tutti voi che insomma avete visto che l'organizzazione è stata particolarmente complicata, però grazie a voi e grazie all'organizzazione. Mi sembra che sia venuta una bella. Ma ancora non è finita, quindi ragazzi, lo facciamo adesso così nel caso qualcosa vada male nelle, nelle prossime ore, soprattutto domani e dopodomani. Ormai è tardi, vai, iniziamo. Allora, chiamerei subito, iniziamo la nuova sessione monitoraggio.